qui che è iniziata la storia del vero Calogero Bottas ragazzi Ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale e bentornati su Test Drive Unlimited 2 ragazzi questo gioco ci sto andando veramente in fissa e infatti non vedevo l'ora di registrare un'altra puntata non so neanche se voi le vedrete queste puntate perché io comunque me lo voglio giocare se il gioco non vi piace, insomma mi dispiace per voi. Adesso è arrivato il momento, visto che ci abbiamo qualche soldino in più, se non mi ricordo male ci abbiamo 69.300 dollari, di iniziarsi a guardare un po' intorno. Allora sulla mappa ho visto un po' di cose, per il momento possiamo solamente fare il campionato C4 Elite, bisognerà vedere se è un campionato scemo come quello C4, ma oggi andremo a fare una cosettina un po' diversa, perché andremo a personalizzare il nostro calogero Bottas che inizia ad entrare davvero nel personaggio dal punto di vista estetico, sia per quanto riguarda lui sia per la macchina: perché comunque sta delta rossa, così insomma, mi un po' annoiato, vorrei personalizzarla un pochettino. Quindi, sono arrivato proprio qui: sto parcheggiato davanti, eccolo qui. Al negozio del degli abbigliamenti eccolo qua. Quindi entriamo dentro, negozio B. Miami. Allora, stiamo dentro al negozio dei vestiti, ci un sacco di roba qui per personalizzare il nostro personaggio magari ci sono anche scarpe da uomo prospero ovviamente non andiamo a comprare il cappello né gli occhiali perché non me ne frega niente mentre mi vorrei togliere sta maglia da broccolo e andarmi a mettere il tipico abbigliamento di Calogero Bottas che cioè, queste magliette sono un po' brutte eh. questa, questa in realtà è pure carina però il tipico abbigliamento di Calogero Bottas come tutti sanno è la canottiera quindi ce ne dovrebbe sta una se non ho visto male t-shirt senza manica andiamo qui però è sbloccata eccola qua la, la tipica canottiera era verde militare di calogero Bottas ci costa 1150 dollari. Mortacci i vostri! Andiamo a cambiarsi pure i carzoni che questi veramente non si fanno vedere. Io in realtà direi che calogero si veste un bel jeans. Assolutamente, perché i carzoncini ci stanno. Che l'ideale sarebbero i calzoncini, però sono bloccati. I carzoncini non, non ce li abbiamo. Colore standard proprio, non so perché. Se sta a strusciare cosce, 6 piotte di jeans. Mamma mia, stiamo a spendere proprio tanto. E poi, ovviamente, e scarpe pure, quelle lì da broccolo non vanno bene. Ci compriamo uno sneaker carino, dai, una cosa. Ecco, tipo queste, 450 dollari. Allora, abbiamo speso una cifra non indifferente. I guanti non ci servono, direi, però, almeno il nostro calogero è entrato nella parte. Aspetta, le va a meraviglia. Non lo so, io ti ho lasciato 2000 euro. Vorrei avete pure, mi dire che mi stavano uno schifo. Mentre adesso andiamo sulla mappa e andiamo dal parrucchiere. Non perché se devo fare i capelli, visto che il nostro ca Calogero Bottas eh, sappiamo bene che i capelli non ce l'ha. Prova ad andarci a dare un aspetto esteriore un pochino più simile a quello poi che eh, avete conosciuto nella realtà del nostro Calogero Bottas quando è approdato in Formula 1. Passiamo col rosso, spero che non ci siano le guardie. Oh, ma lì c'è la polizia però attenzione, c'è la polizia ora noi giriamo quest'altra parte distanza e... un chilometro quello giustamente è un incivile passa col verde e cioè uh, dove sta sto cavolo de... scusi dove si do... si che hai visto si. il parrucchiere a sinistra bella camicia si, si è da qui L ho preso una tenda per farla allora per i capelli ci abbiamo stile si corto si lungo cosa desidera si sì, vorrei rasame a zero se possibile ah allora, corto è già così taglio corto Testa rasata, ti è, due piotte e mezza. È qui che è iniziata la storia del vero calogero Bottas, ragazzi. No, a metterci pure la barba. Sì, ammazza 300 euro per tagliare la barba. Comunque, oh, mamma, cosa mi ha tagliato la spada da Gemon? Ok, dopo che abbiamo speso 2000 euro dei vestiti e 550 dollari dal parrucchiere, almeno il nostro calogero somiglia un pochettino di più a quello che eh, siamo abituati a conoscere. A sto punto, però, voglio andare a modificare pure il deltone. Quindi, per andare a modificare il deltone, tocca andare al negozio di sticker. Me pare. secondo me è meglio andare a questo qui che sta più vicino quindi andiamo a uh, guidare fino al negozio di stiche speriamo di non farne un giro a voto e, mamma mia 18 km sentire il navigatore mi piace male speriamo che almeno il viaggio valga la pena cioè che arriviamo lì possiamo fare una bella livrea sul nostro delta al prossimo incrocio giri a sinistra questo con le quattro frecce scusi, che sta a fare che le quattro fermate con in l'incrocio? Oh, ci sta a chiamare Todd Bishop? Una mia amica ha bisogno di lei, se vai da lei ti spiegherà tutto Senti Todd, faccio te da lei che a colore la macchina e poi lo dici magari un'altra volta, dai! Manca che Todd mo ci vanno pure a fare le commissioni e eh, ci ha scambiato per... Uber. sarebbe pure divertente capire se ste zone davvero sono zone dei bizza su oh, magari faccio qualche ricerca sta più vicino possibile per cercare guadagni a sordi con sto frim giri a sinistra ma dove? qui c'è la strada a sinistra sta andando contro mano no, scusi in ma navigatore qui c'è la strada ma è dove passare i campi? ah che passare in campagna questo il primo navigatore che ti fa panchi anche i percorsi rally, praticamente. Cioè, non si è mai visto un navigatore che ti fa passare mezzi campi. Qui troviamo pure qualcuno che sta a fa olive. Ci sarà pure un autolavaggio in questo gioco, cioè, mo c'ho il deltone tutto zozzo. Ah, siamo tornati sull'asfalto, oh, meno male. Rischi di farti inseguire dalla polizia. Ah, ok, vedi, quindi c'è sta che la polizia ti in, insegue se tu commetti troppe infrazioni stradali, bene. La sua destinazione è distante... Un... Puttacci tua! Oh! Ma questi sono ciecati però, scusi, eh, ma lei attraversa così la strada mentre sto arrivando io a cannone? Ma che sto andando a contromano? Ma a loro danno a piena patente, cioè una sventrata a delta, guardate, Oh! Raggiunto la sua destinazione. In questo negozio puoi ridipingere o personalizzare l'aspetto del tuo veicolo. E eh dai eh. sono arrivato fino a qua, mi sono fatto 16 km dico, ma questo non è lo stesso che ci è avvenuta la macchina usata, scusate, c'è la gamba di legno? No, non è lui. Allora, dipingi, decora, cancella, esci a nulla, conferma e paga. Allora, innanzitutto direi di dargli... Puoi una colorata una di, di base opaca o metallizzata Puoi anche scegliere di applicare due colori E il secondo sarà il colore dei riflessi Il giallo da delta, no? Non è facile peccarlo qui, raga Ok, questa già come tonalità ci potrebbe stare Cioè, 5.000 dollari, ma cosa? Che già ho speso 2.000 per verniciarla, no? Certo che se la facessi tipo un lime Per svecchiarla un pochettino Una cosa del genere, mi piace di più, cazzo, bella Dai, la teniamo così e basta I cerchi non si fanno colorare, sta cosa mi sta a fare così Però forse possiamo cambiarli dopo Boh Ecco, esco e piove, bene. Quacca cava. Allora, abbiamo sbloccato il concessionario Bugatti. Raga. Non può vedere che si tratta. Salve! Volevo dare un'occhiata, eh! Mamma mia quanto è brutta sta macchina! 417 km orari. Bugatti Veyron. Questa potremmo andarla a provare in effetti, eh. Vedete com'è dentro? Beh, beh. Molto elegante, eh. scivola 240, 250 3,20 3.30 dio dio dio dio 350 non riesco a andare più, non riesco a andare più, 360 Bella, riportiamo in un concessionario, vaso questo si una ah. mia amica! Se sì, vai da Sì vabbè, ci vado! Vabbè ragazzi io per questa puntata direi che è tutto Mi vado a caricare l'amica The Todd Bishop E poi vado a vedere com'è il campionatino C4 Elite Per il momento vi ringrazio Fatemi sapere che ne pensate di questa serie Scrivetelo qua sotto nei commenti Io mi sto divertindo un sacco Mi ci sono fognato questo gioco So che è vecchio però oh, raga a me mi diverte Poi io non avevo giocato Quindi per me è una novità Inoltre stiamo aspettando eh, Testa Drive Unlimited Solar Crown che uscirà quest'anno Quindi eh, è pure un buon modo per prepararci al gioco nuovo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 Ciao, ho un guasto alla macchina, mi daresti uno strappo alla scuola di pilotaggio? Vabbè, 3.000 dollari si può pure fare, eh? One later. Perfetto, questa è la mia scuola di pilotaggio off-road. Te la faccio visitare? La scuola di pilotaggio eh, a me varia in più pub, più eh? Dirti. Qui non si fa mica come da quei bacchettoni del circuito Asphalt. Qui ce la spassiamo e ci divertiamo. <ride> Salve a tutti! Ho detto io che era un pub, questo è <ride> un <briaco> Ok, <ride> vediamo come te la cavi in pista.